Siamo qui davanti al carcere Lorusso e Cotugna, alle vallette di Torino, con le mamme in piazza per la libertà di dissenso. Eh, beh, siete qui per un presidio in solidarietà con eh, i detenuti... Il Lorusso è al centro di qualunque possibile scandalo. Eh, L'apertura del processo per quanto riguarda le torture, eh, quindi Minervina Alberotanza, eh, il caso Raddi Tuttor Aperto, eh, lo scandalo del Sestante. La, la, la direttrice che praticamente è scappata via, eh, tre designati che hanno rinunciato quindi evidentemente hanno valutato che non ci siano delle ottime condizioni ambientali per poter dirigere il carcere ad Russo Cotugno la nuova direttrice che arriva da Bollate, cosa ci potete dire? Ma guarda, noi conosciamo questo carcere sempre più proprio grazie alla nostra attività di presidio che inizialmente era contro eh, per Dana, per Fabiola, per sostenerle. Eh, da Dana e Fabiola siamo passati a una bella relazione, mi permetto di dire, con tutte le donne della sezione femminile che in qualche modo hanno, eh, diciamo anche un po' contaminate, ce l'hanno detto chiaro e tondo, dalle modalità, dalla forza, dal coraggio di Dana e di Fabiola per sostenere la loro lotta, che è una lotta non violenta e che è una lotta che richiama l'attenzione su alcune possibili eh, azioni giuridiche che sono nel nostro ordinamento giuridico, si tratta di applicarle per almeno eh, attivarsi sul piano del sovraffollamento di questo carcere, ma questo carcere stiamo vedendo che non ha solo il problema del sovraffollamento come hai detto tu ci sono talmente tanti e tanti casi di scandali e che sono attualmente sotto giudizio quindi i funzionari gli, gli apparati, gli apparati alti eh, la polizia penitenziaria in questo momento è sotto inchiesta per numerosi scandali, per la morte di un ragazzo per delle torture, non perché si sono rubati del cibo che cosa, ma per per torture e per eh, morti dentro queste mura. Questo è un fatto gravissimo: il fatto che la direttrice sia andata via, sia scappata via la dicendo sono lasciata da sola. La dice lunga su un disastro generalizzato. E organico di tutto l'apparato carcerario. In questo mese anche le, eh, la polizia penitenziaria ha fatto sapere che richiedeva, che diceva, che accusava di essere sotto organico, ma noi crediamo che sotto organico sia tutto il sistema. Cioè le donne ci dicono non ci danno le pene alternative, non riusciamo a fare i colloqui con l'educatrice, abbiamo poche educatrici pochi assistenti sociali, i magistrati di sorveglianza non rispondono o rispondono in ritardo. Una donna natale è stata scarcerata quattro giorni dopo la data di scarcerazione perché probabilmente non c'è stato un passaggio delle comunicazioni efficaci, Quindi sappiamo che tutto il sistema è assolutamente carente, inefficace, ma lo pagano, lo pagano i detenuti, lo pagano con un sistema che davvero se arrivasse oggi in sede europea credo che, sarebbe, che richiederebbe un'ennesima condanna dell'Italia è una feroce condanna di questo carcere. La gente proprio dovrebbe, la politica, la società dovrebbe veramente richiedere cosa sta succedendo a Torino alle Vallette e richiedere un intervento molto, molto incisivo. Grazie mille. Grazie a te.